presentiamo il premio Don Giovanni Brugnani che abbiamo dedicato più spazio al tema degli incontri di ascolto sinodale perché era come dire una, una novità no? rispetto al nostro, al nostro percorso e al nostro cammino ma non dimentichiamoci che noi nei primi mesi di ogni anno indiciamo il premio Don Giovanni Brugnani. Allora do la parola a un altro consigliere nazionale come Catiuscia, no? quindi a Giuseppe Manzella che tra l'altro con la sua la sua parrocchia, ha vinto il premio Brugnani e grazie anche al premio Brugnani lui è entrato a far parte del MAC. A te la parola Giuseppe. Grazie Michelangelo, buongiorno a tutti. Eh, io riprendo un pochettino quello che ha detto Michelangelo all'inizio. Eh, gli elementi fondanti del MAC, il MAC è parte della Chiesa e il MAC fa di tutto affinché all'interno della Chiesa e, eh, le persone con disabilità possano essere coinvolte attivamente e sono le due cose principali che, che proprio sono anche a fondamento eh, della, del premio Don Giovanni Brugnani che è arrivato all'edizione del 2023 ma è partito nel 2011 chissà da quanti anni io pensavo ma invece alla fine guardando bene è solo 12 anni, 13 anni che, che è, è, il, il premio Brugnani viene eh, viene bandito, comunque viene eh, dato, a, dato alle parrocchie come possibilità. Eh, e quanto bene, diceva Michelangelo, ha fatto anche il premio Brugnani nel, nell'inserire nuove persone all'interno del marchio. Eh, sappiamo benissimo che cos'è il premio Brugnani, però una spolveratina non fa male. Eh, fare in modo che all'interno delle parrocchie eh, ci sia inclusione eh, delle persone con disabilità. Io ho sentito prima nei vari, nei vari eh, interventi eh, due, due persone alle quali adesso mi rivolgo personalmente, e sono Mirella Casari e Francesca da Firenze. Tutte e due hanno, fatto, hanno presentato due realtà. Eh, Mirella è un nuovo parroco molto vicino, e sensibile alle persone con disabilità. Francesca da Firenze ha incontrato una nuova parrocchia dove c'è la possibilità di creare dei presupposti per, per fare in modo che ci sia proprio questa integrazione. Eh, bene, eh, non vi dico che mi piacerebbe vedere due progetti proprio da voi, però eh, diciamo che può essere anche un modo per iniziare un cammino di eh, inclusione All'interno delle parole. E mi voglio rivolgere anche alle difficoltà che ha Irene, attenzione da Brescia. Sì, Irene, comprendo assolutamente le difficoltà, però proprio il premio Brugnani può essere un modo per avvicinarsi e per avvicinare la Chiesa e i sacerdoti che molto spesso magari non riescono a capire quali sono le difficoltà delle persone con disabilità. Eh, come gli altri anni, eh, vado un po' sul, sullo specifico e sul tecnico adesso. Eh, I premi sono due, uno di 2.000 euro, il primo premio, e il secondo premio di 1.000 euro. Eh, diciamo che sono solamente simbolici, simbolici i premi, perché, ripeto, quello che si vuole portare, il messaggio è quello di fare in modo che le chiese siano inclusive. Eh, a differenza degli altri anni, però, attenzione, questa è una cosa che io voglio eh, sottolineare. A differenza degli altri anni, quest'anno il bando... E per partecipare scade il 31 maggio però ehm, altra differenza con gli altri anni non dobbiamo levare le parrocchie non devono presentare una prima disponibilità e poi a seguire il progetto no il 31 maggio è la data nella qua entro la quale bisogna presentare i progetti direttamente non c'è da fare una come si faceva gli altri anni una sorta di eh, disponibilità a presentare il progetto e poi successivamente a presentarlo. No, quest da quest'anno si è deciso, si è pensato di anticipare al 31 maggio la presentazione dei progetti e di fare direttamente il progetto, presentare il progetto. Eh, cosa dobbiamo fare noi? Ovviamente la cosa principale è quella di essere noi che facciamo parte dei singoli gruppi, eh, essere eh, possi avere, dare possibilità di incontro e di sensibilizzare eh, le singole parrocchie eh, nella, nella, nel partecipare al Premio Bugnani. E come, come è stato detto anche da Stefano, eh, guardiamo la parrocchia, cioè partiamo dalle parrocchie nelle quali siamo noi impegnati principalmente, eh, per poi allargarci anche alle altre. Eh, molto spesso eh, dimentichiamo di guardare quello che ci abbiamo a fianco eh, e pensiamo di rivolgerci a, a, alle parrocchie lontane, anche quello ma guardiamo anche le parrocchie molto vicine a noi e facciamo in modo che anche loro possano partecipare o comunque essere a conoscenza del primo Bugnani, perché molto spesso le parrocchie che, dove, nelle quali noi viviamo diamo per scontato che sappiano invece non sono, non sono assolutamente a conoscenza quindi che siano i gruppi a diffondere all'interno delle parrocchie, dividendosi anche possibilmente, eh, dipende ovviamente dai gruppi, di, dividendosi anche le parrocchie da incontrare. Eh, e poi i sacerdoti, gli assistenti. Eh, il 18 avete le, il, vostro, il vostro incontro. Ecco, anche voi dovete essere... Eh, eh, Dovete, darla, dovete sensibilizzare il clero nelle vostre riunioni eh, sulla esistenza, sulla partecipazione appunto al premio Bugnani. Eh, diciamo che una, una parola che è scritta nel regolamento e che la lascio proprio alla fine, ma deve essere la cosa principale, l'inclusione è sempre possibile. Ecco, io la lascio come ultima cosa, che però è la principale, eh, non lamentiamoci, eh, ma siamo propositivi. Ecco, eh, l'inclusione, appunto, è sempre possibile. Eh, se qualcuno ha qualche domanda da fare, possiamo farla. Io penso di aver concluso col mio intervento. Grazie, grazie veramente. E vorrei ah, aggiungere... una cosa, scusami Michela eh, sì, eh, certo. ovviamente eh, c'è la possibilità, o meglio, il, è stato realizzato un video per pubblicizzare il, il premio Brugnani probabilmente il video adesso verrà messo in onda per, per, per dare in modo a tutti di poterlo vedere ma è scaricabile dal sito eh, proprio facciamo in modo che anche tramite il video possiamo eh, eh, divulgare la, la, la possibilità di partecipare al premio Brugnani siamo Pronti con il video? Ecco infatti sì. Ecco. Una chiesa davvero, secondo il Vangelo, non può che avere la forma di una cassa accogliente, con le porte aperte, sempre. La voce del Papa è un grido che va ascoltato. La mia parrocchia è sempre attenta alle persone con disabilità affinché si impegnino in ogni attività. Noi abbiamo vinto il premio Brugnani. Il Movimento Apostolico Ciechi indice il premio Don Giovanni Brugnani rivolto alle realtà parrocchiali che hanno realizzato progetti per l'inclusione ecclesiale di persone con disabilità di ogni età. Regolamento sul sito movimentoapostolicocechi.it. Bene. Facciamo, facciamolo girare anche tra i nostri contatti personali, come si diceva prima. ecco, Non soltanto ai parroci, ma anche tante volte può essere la base a sensibilizzare e, come dire, i parroci. Eh, grazie Giuseppe. Eh, volevo anche dire che l'inclusione è sempre possibile, però ovviamente ci vuole anche da parte delle persone di, con disabilità ecco, il desiderio di partecipare. Ecco. In ogni campo, in ogni attività, eh, come dire, inclusione e partecipazione sono due facce della stessa medaglia che si chiama piena cittadinanza di tutti in ogni comunità ed è questa quella per la quale noi dobbiamo lottare con riferimento alle persone con disabilità, creando però una cultura dell'accoglienza, della partecipazione, dell'inclusione che vale per ogni ambito e per ogni campo.